ovviamente vi ricordo che questo è un test perciò tutti questi collegamenti non ripetetelo a casa Andiamo. In questo ultimo periodo, molti di voi mi hanno chiesto: ma perché hai tolto i supercondensatori dal tuo impianto? Infatti, adesso ci troviamo qui sotto il mio gazebo, dove nello scorso video eh, vi ho fatto vedere come ho montato e ho fatto tutti i miei esperimenti. Come si collegano i supercondensatori all'impianto fotovoltaico? Ebbene, allora io vi far, voglio far vedere in questo video eh, come funziona eh, la batteria fotovoltaico, che abbiamo in questo caso una 80A da 12V. E questa è solo da fotovoltaico poi abbiamo una batteria da auto start and stop e abbiamo i supercondensatori ma vediamo quali sono le differenze quindi come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e accendere la campanellina molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video e andate a vedere su tiktok che faccio un po di video un po' così che bel aereo e allora partiamo subito con la batteria da fotovoltaico andiamo a fare un collegamento molto semplice per vedere se riesco a accendere mm, questo vecchio phone da 2200 watt vediamo un po' allora come prima cosa ho preso l'inverter lo vediamo qui e dobbiamo andare a collegare i due cavi due cavi belli spessi in questo caso andiamoli a collegare Ah, mi raccomando, non imitate, eh? perché adesso faccio un collegamento solo di teste, quindi so benissimo quali sono i rischi, eh, corti circuiti, vado a bruciare l'inverter, eh, ma no, non si brucerà, vedrete. Andiamo bene. Okay. ok, collegato fatto una piccola scintilla, mi sono spaventato, <ride> comunque eh, tutto ok, tutto ok, non c'è niente di nessun problema. Allora, andiamo a prendere il nostro phone, ok, vi do un attimo le spalle, vi faccio vedere un po', in questo caso andiamo a mettere eh, la nostra presa del phone, voilà, andiamo a accendere, come vedete si accende, la spia se mettiamo il caldo al massimo quindi utilizziamo, utilizziamo 2200 watt come vedete eh, ha emesso una, un bip. ok andiamo a fare la, la prova la seconda prova vado al massimo emette dei bip quindi vuol dire che eh, la tensione è troppo forte il vattaggio è troppo forte che lui non riesce a dargli tanta potenza perché comunque lui ha 80 ampere da poter eh, scaricare quindi in questo caso lo accende lui lo fa partire ma emette dei bip perché siamo al limite mm, la potenza non è abbastanza ma cosa succede se mettiamo eh, la batteria auto Vediamo un po', andiamo a scollegare. Voilà, mi raccomando, mai toccarli insieme questi due. Prendiamo la nostra batteria, oh, belle pesanti. Questo l'abbiamo spento, solita scintilletta. È rischioso, ovviamente, per invertire perché qui non abbiamo fusibili, non abbiamo niente. Quindi andiamo a vedere cosa succede in questo caso. Andiamo a provare ad accendere, mettiamo al massimo, vediamo, ok, abbiamo acceso, niente, dobbiamo spegnerlo. Ovviamente questa batteria non ce la fa, perché non ce la fa? Ha dato un impulso, quindi ha dato l'impulso di poter accendere questo, ma questa batteria qui praticamente va a scaricare molto velocemente la sua carica perché ha uno spunto questo vuol dire che lui questa batteria ha 65 a ma di spunto a 520 a quindi vuol dire che se vuole far partire qualche cosa funzionerà sicuramente solo all'accensione ma non darà la potenza continua per poter far girare un elettrodomestico quindi in questo caso la macchina deve semplicemente accendere e ricaricare dopo aver, dopo aver fatto l'accensione. Per cui così, in questo modo, questa batteria non va bene per questo scopo. Ecco perché una batteria da fotovoltaico funziona meglio, è sempre una batteria al piombo, quindi funziona meglio. Infatti se andiamo a fare delle prove, andiamo a fare un altro test. Prendiamo il nostro tester, mettiamolo qui. Vediamo se voi lo vedete, sì, lo vedete, ok? Andiamo a mettere i, i cavetti, quindi come vedete la batteria è assolutamente a 12, 12 volt, quindi carica. Però se andiamo appena andiamo a fare l'accensione, cosa succede? Andiamo prima a accendere ovviamente. Ok, 12 eh? andiamo a accendere subito vertiginosamente quindi non ce la può fare ma andiamo a fare il test contrario mettiamo di nuovo la batteria da fotovoltaico e vediamo un po' come si comporta adesso andiamo a accendere prendiamo il nostro tester mettiamolo qui voi lo vedete tranquillamente mettiamo i due cavetti e andiamo a fare la prova L avevo già acceso vabbè Andiamo a fare la prova, vediamo cosa succede, 12 e 10, vedete come rimane a 10, piano piano sta scaricando, vedete 10 e 75, calore c'è, andiamo a spegnere e lui torna un po' in carica in quello che ha. Questo cosa significa? Che lui, la batteria da fotovoltaico, l'AGM, eh, scarica profonda, vuol dire deep cycle, lo chiamano, ha la possibilità di andare più giù in maniera lenta, cosa che invece la batteria di auto non fa, perché lui dà una bella scarica per accendere, lui invece dà un'energia eh, continua, quindi da poter utilizzare qualsiasi nostro eh, accessorio o elettrodomestico, via. Ma cosa succede se noi andiamo a mettere questo? Andiamo a fare la prova. Vado a prendere un cavo un po' corto dosso, quindi non mi insultate per favore, è solo per test, solo per test mi raccomando. Mi raccomando quando fate queste cose, questi due, come vedete, sono collegati, quindi mai toccarli, se no, ripeto, facciamo un bel patatrack, quindi andiamo mi raccomando sempre più con più anche il, il, i supercondensatori e andiamo a collegare il nostro tester come possiamo andare a vedere mettiamolo sul più e sul meno come possiamo andare a vedere lui ha preso lo stesso voltaggio quindi adesso in questo caso lo tocchiamo bene ok quindi ha preso lo stesso voltaggio se andiamo a vedere perfetto quindi lui si caricherà come una batteria andiamo a fare il test del nostro elettrodomestico mettiamo al massimo via accendiamo via vedete sembra che scarichi molto più velocemente però ha dato inizialmente un input dove eh, la tensione non si è abbassata così velocemente perché? perché questo qui ha dato una scarica totale del suo, della sua potenza alla batteria per poter far sì che il nostro elettrodomestico parta abbia lo spunto perché lei non ha lo spunto perciò in questo caso un fondo a 2200 watt una batteria da 80 ampere ce la può fare ma con un elettrodomestico un pochettino più performante più, eh, con un, un wattaggio più, più alto non riuscirà questa batteria da sola non riuscirà a farlo partire ma con questo qui tutto è possibile tutto può, essere, può, può dargli quella scarica istantanea quindi il supercondensatore è molto molto utile se vogliamo utilizzarlo con altri scopi alcuni lo utilizzano per far partire delle, delle moto, delle auto eh, ovviamente deve essere sempre abbinato a una batteria anche piccola una batteria piccola può far partire anche un elettrodomestico l'importante è che gli dia lo spunto perché noi se compriamo un supercondensatore serve solo per dargli uno spunto perciò noi con questi esperimenti Fatemi sapere cosa ne pensate e scrivete qua sotto nei commenti eh, se voi avete fatto dei test del genere. Eh, ovviamente vi ricordo che questo è un test, perciò tutti questi collegamenti non ripetetelo a casa. Quindi io per questo video è tutto, vi lascio al prossimo video, eh, rimanete sintonizzati, ah, mi raccomando iscrivetevi al canale eh, qui sotto, eh, molto importante, e andate su TikTok, sempre GoPippo YouTube quindi vi lascio il link qua sotto in descrizione da qualche parte, quindi commentate commentate, commentate, ciao